Mi tremano le dita perché oh! prendo l'albero avrò preso l'albero sono molto emozionato perché mi è arrivato il secondo modello del visore per tutti i droni e eh sì per tutti i droni perché se noi non abbiamo un drone fpv con il suo visore noi non possiamo usare i nostri smartphone con i visori 3D perché sono lenti diverse, ma con questo avete risolto tutti i vostri problemi. Vabbè, se volete acquistarlo, cliccate il link che vi lascerò anche nei commenti e anche in descrizione, così potrete andare a comprare se vi potrebbe interessare. E iscrivetevi al canale, accendete la campanella, così mi aiuterete con l'algoritmo di YouTube. E in più, mi fa molto piacere eh, che voi vi iscriviate questo qui è in grado di vedere il vostro smartphone per intero nel vostro schermo per intero invece di sdoppiarlo come si fa nei visori normali quindi con questo potrete guidare il vostro drone io vi faccio vedere che avevo fatto già il video con il mio drone della FIMI che ho comprato già due anni fa due anni e mezzo fa probabilmente e ho fatto un paio di video infatti vi lascio qui sopra in descrizione il primo modello che avevo utilizzato per il mio drone quindi se volete andare a vedere lo trovate qui sopra ma adesso andiamo a vedere questo nuovo modello della drone mask. eh sì, è vuoto no è qua è qua l'avevo già scatolato vi fanno vedere subito il, la sua custodietta e l'avevo già tolto dalla scatola ma c'erano anche tutti i cavetti per la usb c e per il vostro iphone, ma aspettate che lo tiro fuori di qui, eccolo qua, tutto il suo splendore, un bel visore e con questo possiamo inserire il nostro smartphone all'interno, ma facciamo una cosa, invece di stare a fare i soliti unbox, andiamo a provarlo. Cioè, tutto sto montaggio alla fine ho dimenticato il cavo, quello lungo, per attaccarlo al, al visore. Vabbè, torno indietro. Ah, maledetto cavo. Ah, siamo ritornati al punto di partenza, ma ovviamente eh, adesso metteremo questo. Collegheremo tutto anche con il nostro telefono, che dove l'ho messo? Oggi mi sto perdendo tutto. allora Colleghiamo il nostro USB-C nostro telecomandino quindi questo lo leviamo e lo mettiamo qui dietro quindi risulterà senza telecomando ma noi cosa faremo prenderemo questo lo apriamo a ah, prima facciamo una cosa prima inseriamo il telefono chiudiamo solo fino a qui così e vediamo se si vede si vede però al contrario annaggi Impostiamo il nostro drone Lo andiamo a mettere in qualsiasi posto Anzi, usiamo questo, va? Un bidone da 30 litri Lo mettiamo qui sopra, perfetto Forse è meglio toglierlo da sotto l'albero, che dite? Che schifo la cacca c'è Ok, accendiamo il nostro drone Perché adesso farò anche le riprese video dal drone E mentre anche io guido, ovviamente ok si vede bello vivido perché non c'è bel tempo è brutto vabbè noi facciamo un giro così tanto di prova ok ok ho messo ho attivato la registrazione del drone lo metto su facendo attenzione ai miei capellini ok devo solo regolare ok allora si vede vede io però non vedo voi vabbè aiuto non vedo voi. così mi vedete io nel frattempo vedo vedo qua dentro così voi vedete anche comunque ok andiamo oh Tra un po' mi faccio, mi faccio il taglio dei capelli, andiamo piano piano perché devo ancora prendere dimestichezza, ok. Andiamo un po' su, però è bello perché comunque si vede bene, riesce a controllare bene tutto. Adesso qua ci sono i fili, infatti è meglio stare alla larga, guardate dove siamo già noi, facciamo così, dai, una bella ripresa con noi scendiamo un pochettino ok dovete stare solo attenti perché il video comunque ha un leggero ritardo quindi come vedete io giro di qua è proprio un millesimo di secondo però però dovete stare attenti che se andate ad alte velocità ovviamente eh, rischiate di esservi già schiantati nel tempo che avete che vedete nel video quindi perché non hai il tempo di reagire però adesso io vorrei fare una cosa una cosa un po che mi fa paura perché non sono moltissimo pratico ma è voler entrare e entrare di dentro lo vedete vorrei provare visto che ho la maschera quindi piano piano andiamo e vediamo di non andarci a schiantare, magari oh siamo entrati siamo entrati però c'è un albero c'è un albero e <ride> eh, non essendo molto pratici di, di dronistiche oh. ok è più facile allora, è più facile con la maschera allora qualcuno che che sarà più pratico, starà ridendo di me ma comunque devo dire che è più facile rispetto a senza la maschera ok, proviamo a andare un po' di più basta che non ci andiamo a scantare in un albero ce l'abbiamo fatta ah, rami ce l'abbiamo fatta ragazzi ah, mamma mia non l'avevo mai fatto, va bene non sono andato tanto veloce ma ci va molta dimestichezza per fare, per fare ciò quindi io direi di provare a ritornarci proviamo a ritornare da qui allora senza visore sicuramente è più difficile però adesso che ci prendo la mano mi tremano le dita perché oh prendo l'albero avrò preso l'albero? stavo per pigliare l'albero a ah, piano piano prendiamo un po' di quota e andiamo mi teniamo le dita perché non si sa mai che si, si gira da un lato anche perché qui è, è abbastanza stretto eh. mamma mia vado dai che qui è un po' più libero, ce l'abbiamo fatta via e ricordiamoci solo che ci sono i fili non facciamoci lo scalpo andiamo sì, verso la libertà e ci facciamo la ripresa cinematica, io ve la faccio bella bella cinematica adesso. Mi sento arrivare, eccomi vedete col telecomando allora con questo qui è fantastico ragazzi è davvero fantastico guidare con questo adesso ce lo togliamo ah. e atterriamo ah. cosa è successo <ride> non riuscivo più a spegnere mi, mi tagliavo la mano va bene allora devo dire che mi piace molto questo uh, visore FPV che simula l'FPV ov ovviamente perché l'FPV è un segnale radio quindi è un segnale molto diretto quindi istantaneo invece in questo modo avete quel millisecondo che comunque eh, vi può fa rischiare quindi andateci con calma eh, io sono riuscito a fare quel giro degli alberi ma devo dire che è, è stato molto molto bello emozionante infatti mi piace molto se volete acquistarlo io vi lascio il link come ho detto prima in descrizione e nel commento se volete lo potete prendere ad uno sconto e quindi se volete anche iscrivervi al mio canale mi farebbe molto piacere mi aiuterete con l'algoritmo di youtube in più se volete iscrivervi su TikTok mi potete seguire anche lì perché lì posto anche la situazione del mio trapianto di capelli e, e, fa, e molte altre cose ovviamente. Quindi rimanete sintonizzati mi raccomando e se volete vedere alcuni video ci sono anche del drone sia del visore li potete andare a cercare in mezzo ai miei video, ne faccio davvero tantissimi. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao!